Ciao a tutti anime colorate e benvenute in questo nuovo video. Che ne pensate del nuovo saluto? Vi ricordo prima di iniziare che se volete potete supportare il canale con un abbonamento da 5€ euro al mese, 4.99. Oppure con un grazie, come ha già fatto il nostro Francesco nel video precedente. Oppure con un like, oppure con un click alle pubblicità per aiutarmi a sbarcare anche se di poco il lunario ehm, sto esaudendo le vostre richieste in maniera assolutamente casuale ed è per questo che ho deciso di partire dall'ultima perché eh, mi piaceva l'argomento e nel frattempo la mia collana si è girata come al solito mi piaceva l'argomento e eh, ho deciso di dare precedenza anche all'altro che mi aveva dato il nostro grizzly perché mi dà più spazio di espressione allora mi dice più o meno di immaginare di trovare la lampada di Alarino e di avere a disposizione tre desideri con alcuni eh, limiti nel senso non poter fare innamorare una persona istantaneamente ad esempio eh, non richiesta assoluta allora, guardate un pochino meglio um, Utilizzando le imitazioni canoniche dei fantasy A cosa punteresti? Allora, vi dico Senza piangermi addosso Per i mesi che sto passando Sicuramente Soldi Tanti, tanti soldi Sarebbe il primo desiderio Dovete sapere che mi fanno arrabbiare le persone mi dicono no, oh, devo andare al lavoro che palle sono al lavoro mi tocca andare a lavorare vorrei prendere uno di loro per il bavero così di brutto e dire facciamo a cambio con la mia disoccupazione dal 2016 scommettete che gli lascerò il bavero non lo diranno più una volta che io avrò avuto i soldi, avrò buttato fuori eh, le persone che non si stanno meritando questi soldi non mi chiedete niente nei commenti, se volete i particolari scrivetemi in privato me ne sarò andato da questo secondo piano senza ascensore da questa ridente cittadina morta che ormai ho già menzionato anche se ho detto che non l'avrei fatto quindi cerchiamo di non menzionarla più ho bisogno di lavorare forse vi aspettavate che il secondo desiderio fosse il lavoro ma cosa me ne faccio del lavoro se ho soldi giusto quindi eh, non chiedendo più il lavoro essendo ricco sfondato cosa faccio non posso far innamorare qualcuno a comando perfetto partiamo da una normalissima frequentazione chiederei come secondo desiderio di farmi conoscere un uomo che però devo far innamorare io perché vedete si parla spesso eh, della difficoltà nelle sì. storie d'amore perché non durano perché ci si ferma alla prima difficoltà eh, perché ci si tradisce ma avete mai pensato a quante persone le storie d'amore non le iniziano proprio? Non c'è più la curiosità di conoscere qualcuno per dire Non mettiamo limiti al divino, alla provvidenza, a quello che volete voi Vediamo che cosa succede Usciamoci qualche volta senza protese Poi se sono rose fioriranno Non esiste più questo Si cercano le cose per compartimenti stagni ci si, ci si lamenta che non si riesce a conoscere nessuno poi quando vi si avvicina una persona tipo il sottoscritto interessata ad una relazione sentimentale cosa fate? eh no ma sei troppo giovane eh no ma sei troppo magro io sono attratto soltanto dalle persone in carne eh no però sei troppo lontano eh no, però io cerco una persona indipendente. Per indipendente significa che avete paura di mantenerlo, ma avete idea di quello che sia il, il mercato del lavoro negli ultimi dieci anni? Ne avete idea? Voi che rispondete così. Quindi visto che dovevo inserire delle limitazioni da fantasy non posso usare filtri d'amore quindi il secondo desiderio un uomo così da poter eh, dargli, dare a me stesso la possibilità di farmi conoscere esattamente per quello che sono senza edulcorare nulla e eh, vedere come va a eh, conquistarlo con le sole mie Forse mm, a questo punto sono stato bravo. Ho concentrato molte cose in solo due desideri. Ho diritto per volere del sommo grizzly ad un terzo desiderio. Chi lo sa, forse sono una persona semplice che ha bisogno di poco, ma avuto eh, serie difficoltà a trovare il terzo desiderio quindi caro grizzly ti chiedo è possibile includere i viaggi tanto a quel punto ho soldi eh, sto uscendo con un uomo che mi piace mm, tanto per avere comunque una passione un qualcosa di individuale o condiviso perché no sarebbe bello condividere i viaggi con il proprio uomo e quindi come terzo desiderio propongo un bella eh, una bella possibilità di viaggiare gratuitamente per un anno perché ci devono essere delle limitazioni quindi questa è, è la limitazione che mi ha fatto imporre davanti al genere della lampada ricapitolando soldi un uomo da conquistare con le mie sole forze e un anno di viaggi gratis rispetto all'inizio del video mm, questo qui è venuto un pochettino corto io direi che per questa volta Siccome la seconda cosa è molto breve, rispondo anche alla seconda richiesta del nostro amico Grizzly che mi ha chiesto uh, il mio rapporto con la pioggia. Uh, il mio rapporto con la pioggia è pessimo. Io... Mm, non sopporto la pioggia in faccia, non sopporto <ride> di bagnarmi per qualcosa che non sia il bagno o la doccia, uh, sono un enorme potente meteoropatico, quando piove io sono morto al mondo, e quindi il mio rapporto con la pioggia è uh, pressoché questo può essere un bello spettacolo sì da vedere in video indifferita non certo dalla finestra di casa tua mm, non ricordo bene se ho risposto a questa FAQ caro grizzly quindi mm, ti aspetterò qui sotto nei commenti eh, a mm, dare la tua valutazione personale sul video mm. Vi ricordo, se è la prima volta che vedete questo canale, per favore iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere i prossimi. Se avete voglia, cliccate sulle pubblicità e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!